Eh, primo libro di Samuele 3.19. Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui e non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole. Poi, Vangelo secondo Luca 2.52. Quindi Luca 2.52 e Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini seduti allora il titolo è una fede piena abbiamo letto vuota vuoto, Samuele ne, non lasciò Samuel andare a vuoto nessuna delle sue parole, quindi una fede, una fede piena, quindi il Signore oggi ci richiede una fede piena, noi dobbiamo cooperare affinché con Gesù, affinché possiamo essere ripieni di Spirito Santo e ripieni di parola per avere una fede corposa, una fede bella, bella, piena, allora le parole qua è Samuele cresceva, la parola di Gesù che si parla di Gesù è Gesù cresceva, crescere significa maturare, giusto? Allora, un bambino quando è piccolo si dà il latte, poi si dà la pastina, poi si dà il formaggino e carne e via discorrendo. Ma questo perché? Per, ingozzar per ingozzarlo? Per farlo crescere. Si danno delle cose per farlo crescere. Alla piantina si dà l'acqua e il nutrimento per farla crescere. bambini. Quindi noi abbiamo bisogno di crescere nella fede. Ma come cresciamo nella fede? Attraverso la parola, più leggi più cresci, più, lo, più leggi più ti fortifichi, più leggi più ti convinci, più leggi più vai avanti, più leggi più prendi eh, posizione in Cristo, più leggi più fai, tue ogni, eh, fai tua la parola, più leggi più metti in pratica la parola, più leggi, più l'annuncia hai la capacità di annunciarla agli altri perché dalla lettura della parola ci viene l'istruzione, la forza, la determinazione, la conoscenza e via discorrendo. Che okay? infatti Gesù, noi leggiamo, Samuele non lasciò andare a vuoto nessuna delle sue parole, significa che lui. Credeva, faceva sue le parole e quelle parole le annunciava per aiutare gli altri. Quindi quando tu sei piena della parola di Dio, il, il, la fede ti cresce, la fede cresce dentro di te, la fede diventa corposa, diventa piena, diventa abbondante, diventa coesa, diventa una fortezza dentro di te che ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Giganti, montagne, tempeste, maremoti, terremoti, spirituali, materiali, fisici. Ma quando la fede è piccola, tu traballi sempre. Alla tempesta, davanti alla tempesta tremi. Davanti alla, al muro ti preoccupi. Davanti alla montagna hai paura di scalare la montagna, ti viene la paura. Davanti ai, ai giganti diventi ancora più piccola, più piccolo. Quindi la, la, la fede, la, la parola ti dà la conoscenza e attraverso la conoscenza la fede ti cresce perché perché leggendo tu impari la vita degli altri e impari dalle esperienze degli altri e tu puoi dire a te stessa ma se lui ce l'ha fatta posso farcela anch'io c'è un esempio che si dice ma Elia era un uomo eppure Elia ha ottenuto ciò che lui chiedeva, era un uomo, quindi noi siamo uomini, non abbiamo niente di meno degli altri uomini, umanamente parlando, ma spiritualmente abbiamo di meno, perché quelle persone che ci hanno preceduto si sono fidati ciecamente del Signore, hanno accolto la parola, l'hanno fatta propria e l'hanno annunciata per come l'hanno ottenuta. Hanno creduto in quella parola. E nell'annunciare quella parola er hanno messo fede. E quella fede sposta le montagne. Ok? Gesù cresceva in sapienza. Quindi noi se noi dobbiamo essere come Gesù e noi ci vandiamo di essere come Gesù e di volere essere come Gesù noi dobbiamo crescere in sapienza e la sapienza ci viene dalla parola e dallo Spirito Santo perché lo Spirito Santo ci rivela la parola ok? ci rivela la parola ci fa capire meglio la parola perché possibilmente con la mente noi possiamo essere deviati e possiamo intenderla. Umanamente è fraintenderla ma secondo lo Spirito Santo noi avremo la giusta sapienza per quel periodo, per un periodo, ma questa sapienza deve aumentare. Noi non possiamo gloriarci nel dire io so, ho letto, ho fatto tanto, mi basta così, no, perché sbagli e cadi come l'asino cotto, cadi. Quindi noi per non cadere dobbiamo stare sempre in continuo allenamento, la parola deve essere per noi un baluardo che, da raggiungere ogni giorno, perché quando tu sei piena della parola di Dio tu cresci in sapienza e Gesù era pieno della sapienza, cioè, Gesù era Gesù, vero è ma voi dimenticate e noi dimentichiamo spesso che Gesù è stato un uomo sulla terra è stato un bambino che ha sofferto che ha pianto che ha gioito, che ha giocato ha bevuto a lui lo chiamavano Beone perché a lui piaceva il vino ma non è che si ubriacava beveva a tavola lo invitavano a mangiare e beveva il vino il vino è una cosa sana infatti ci sono i medici che consigliano il vino a un bicchiere a tavola ma tutti lo consigliano cosa? eh certo, certo. allora Gesù quindi cresceva in sapienza in statura quindi lui cresceva fisicamente ma in statura cresceva anche come autorità perché noi molte volte pensiamo di aver, di aver raggiunto quella statura ma non è così la statura tu la, la, la raggiungi nel momento in cui tu prendi autorità dalla parola allora sì che puoi dire io sono come Gesù, non che sei Gesù, non che io sono Gesù. Come Gesù nel senso che io mi sforzo di imitare, voglio imitare, cerco di imitare Gesù. Ok? Quindi, alla, quindi cresceva in sapienza e in statura, statura. Quindi lui aveva, ogni giorno cresceva in statura, si elevava davanti alla grazia del padre in statura ok? prendeva forza, coraggio prendeva autorità infatti vedete che gli scribi di quei tempi quando lo sentivano parlare dicevano ma chi è costui? ma dove ha studiato costui? ma d'onde gli viene questa autorità? no? e noi così dobbiamo far sbalordire il mondo noi così dobbiamo, perché il mondo quando ci sente parlare non ci deve sentire piccoli, insicuri. Noi dobbiamo veramente annunciare la parola con autorità. Ma l'autorità che Gesù usava non era quella, io vi comando, io faccio, io dico, io così. No, l'autorità di Gesù era che credeva nella parola credeva nella parola, era certo di quella parola, aveva zelo per la parola, aveva zelo per le cose di Dio, aveva zelo per la casa di Dio, così noi dobbiamo essere, noi dobbiamo avere zelo per la parola, zero, zelo per la casa di Dio, zelo per le opere di Dio, dobbiamo essere zelanti e pieni di sapienza dall'alto, non della sapienza umana, perché io sento parlare molti, sono pieni, pieni della sapienza di questo mondo sono pieni, sanno parlare di politica, di calcio sanno parlare di movimento paesano di movimenti logistici sanno parlare di tante cose delle cose che avvengono nel mondo ma sono bravi sono bravi, sono bravi perché sanno riportare i fatti come sono perché usano la, la ragione usano il, razio, il raziocinio a maggior ragione noi, figli di Dio, noi abbiamo lo Spirito Santo dalla nostra parte, a maggior ragione noi dobbiamo parlare con cognizione di causa, noi dobbiamo essere certi di quello che annunciamo, non possiamo dire alla gente, ma sapete, speriamo, ma vediamo, ma può essere, ma chissà, se tu hai prova, oh, Gesù è verità invallibile Gesù è santo Gesù è potente ogni cosa lo può fare dipende dalla nostra fede dalla nostra attitudine dipende da, dalla conoscenza vera che abbiamo della parola dipende dall'immersione vera che facciamo ogni giorno nella, nella parola dentro la parola nello scavare la parola dipende, dipende da tutto questo se noi non otteniamo pienamente o se noi non trasmettiamo convinzione agli altri noi dobbiamo essere convinti per prima io non posso dire a, a, alla mia amica, al mio amico annunciare una parola però poi mettere i dubbi perché in effetti non lo so manco io cerchiamo invece di meditare Cercai, cerchiamo di riposare nella parola cerchiamo di stare dentro la parola cerchiamo veramente di essere noi stessi parola vivente parola annunziante cioè significa che io veramente devo essere, mi, mi devo sposare con la parola di Dio se io sposo la parola di Dio io sono tutt'uno con lui, con Gesù è Gesù che parla in me, non io infatti Giovanni cosa diceva ai suoi discepoli? Lascia, lasciate che lui cresca perché io devo diminuire, cioè ognuno di noi, il nostro io deve diminuire, noi dobbiamo diminuire perché gli altri devono vedere Gesù, Gesù che deve parlare e se parla Gesù stai pur certo che se ma dopo chissà queste cose non li metterà, è l'uomo che li mette, noi uomini li mettiamo. Noi dobbiamo veramente avere compassione, amore per il nostro prossimo, perché sono gli ultimi tempi e noi dobbiamo permettere che, che la gente attorno a noi vada a Gesù, conosca Gesù, si lasci salvare da Gesù. Oggi nel vedere l'incoronazione di Carlo III, cioè mi sono emozionata, è stata una bella cerimonia, cioè bella. Cioè io non sono contraria, anzi, e io cioè, mi, mi sono immaginata come una cosa che sarà, anche Carmelo l'ha avuto, il pastore l'ha avuta pure, questa sensazione, come in cielo, come potrebbe essere in cielo cioè quando veramente il padre, il figlio cioè po poi l'incontro del figlio con il, il figlio che si è inginocchiato davanti al padre e Gesù che si inginocchia davanti al padre è una cosa tutto sto... sto po ehm, anziché popolo, o oh eh, angeli tutto questo corteo di, di angeli vi immaginate? sarà una cosa bellissima cioè io... Mh, mi sono emozionata ed è una cosa bellissima, bellissima perché giustamente, come diceva anche Tanina, eh, io ho sentito dice, molto, molta parola, la parola di Dio, si parlava di Dio, si parlava di cioè, quale sante, quale eh, viene scorrendo, si parlava di Dio, si parlava di Gesù, dello Spirito Santo, ma certo il regno è anglicano, sono evangelici come noi, se vogliamo usare la parola evangelici, sono come noi. Quindi loro hanno innalzato la signoria. E infatti come diceva anche il pastore eh, a casa, mi diceva, ma questa, questo atto pubblico che hanno fatto non è che l'hanno fatto perché lui già era re. Dal momento in cui è morta sua mamma, cioè la regina, lui è già era re. Solo che questo era per sottomettersi a Dio. Questa manifestazione pubblica, questo cerimoniale era per pubblicamente sottomettersi a Dio. E l'ha fatto un re. E non lo possiamo fare noi? E noi che siamo? Migli? Superiori? Noi dobbiamo veramente sottometterci a Dio e lasciare che Lui regni. Lasciare che Lui regni dentro di noi con la parola. Quindi Gesù cresceva davanti a Dio e davanti agli uomini. Gli uomini devono vedere che noi siamo cresciuti, gli uomini devono vedere che noi siamo in grazia di Dio. Noi gli uomini devono vedere, chi ci sta attorno deve vedere che noi abbiamo il favore di Dio, non perché siamo speciali, ma perché ubbidiamo Dio, ci fidiamo di Dio. Questa è la nostra specialità, perché come uomini siamo tutti uguali. ma quando tu hai il favore di Dio hai una specialità che non passa avere la sola fede sì, la fede allora Dio dobbiamo metterci, metterci in testa una cosa Dio ama tutti indistintamente perché ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza poi l'uomo ha disubilito e si è attirato tutto questo danno che c'è ora nel mondo fino a ora, fino a oggi nel mondo ok? ma Dio ha creato per amore ogni cosa che lui ha creato l'ha creata per amore quindi Dio ama tutti gli uomini e Dio ascolta tutti gli uomini ma il favore divino viene dato a chi ubbidisce a chi cammina in, attraverso la sua parola a chi fa della sua parola il proprio stile di vita è questo non ci sono altre vie di uscita quindi gli altri, quelli che ci stanno attorno devono vedere perché se no come possono avere fiducia in noi? se no si facciamo chiacchiere ma il mondo cattolico ha fatto chiacchiere il mondo, molti, molte chiese cristiane hanno fatto chiacchiere noi dobbiamo fare i fatti noi da veri cristiani dobbiamo agire e dobbiamo fare i fatti io dico e faccio la, la mia fede io, io devo, non devo accontentarmi di quello che so ma io devo andare sempre alla ricerca di sapere di più perché questo il pastore ce l'ha detto tante volte anche lui ha parlato tempo fa de, della fede matura, bisogna avere la fede matura noi dobbiamo veramente ricercare questa fede autentica perché noi non possiamo distaccarci dall'intimità con Gesù e l'intimità con Gesù tu la puoi avere seguendo la sua parola osservando, dialogando con lui, crescendo in essa perché tu Vieni ripiena di Spirito Santo, ripieno di Spirito Santo e lo Spirito Santo ti farà ricordare al momento giusto ogni parola che è, di cui tu ti sei istruito. Quindi a, a questo punto, facendo questa premessa, perché questa è la premessa, no, ci viene da dire a noi stessi, Fatti tu questa domanda. Che tipo di fede ho? Ah, ho una fede morta? Ho una fede a livello zero? Una fede incredula? Che molti hanno questa fede. Eh? Una fede vivente? Una fede che crede agli uomini? E quindi, di conseguenza, hai delusione? Con quale fede stai operando? Noi dobbiamo andare all'origine della vita. E noi dobbiamo prendere sull'esempio del Padre. Il padre, come ci ha detto tempo fa, due settimane fa, tre settimane fa, il pastore, il padre ha annunciato la parola, volendo, poteva pensare e tutto quello che pensava si realizzava. Ma il padre ha annunciato la parola, ha parlato, ha detto sia sì la luce e la luce fu. Siano le acque, sia questo, sia quello e tutto ciò fu creato dalla parola dalla parola che è uscita dalla sua bocca e attraverso la parola che era presso Dio e che è venuta sulla terra a farci ed è diventata carne noi abbiamo ricevuto l'annunzio della salvezza vedete tutto attraverso la parola si fa quindi Il, questo lo leggiamo in Genesi 1, Dio disse, Dio disse, Dio disse, poi lo leggiamo in Ebrei 1-3, dove il Signore dice che per, il Signore per sostenere quello che ha creato ha usato ancora la sua parola, quindi dalla parola è uscito tutto. Dio nella sua creazione ha usato la parola quindi ha parlato dichiarando creazione tu puoi dichiarare ogni cosa perché il Signore è con te Dio non compie nulla se non per mezzo della sua parola infatti in Giovanni l'abbiamo detto in Giovanni 1.1 leggiamo la parola era presso Dio Giovanni 1.14 e la parola si è fatta carne ed abitato fra di noi il Signore ha proclamato la salvezza mediante Gesù la parola si è fatta carne quindi Gesù è venuto e ci ha parlato Gesù non mangiava e beveva soltanto parlava con la parola guariva con la parola liberava con la parola ricreava e con la parola annunciava salvezza protezione, liberazione, guarigione. Sgridava i demoni. Quindi oggi il Signore ti sta dicendo con quale fede stai operando. Oggi ti dà la possibilità di migliorare questa fede, la tua fede. Dice, ma come la, la migliori? Andiamo a leggere ancora. La fede, quando cresce, diventa dono di fede. Quindi non è la fede, dice, vabbè, io credo che Dio, Gesù è venuto sulla terra. Gesù è morto, risorto, e io credo. Ma il dono di fede ti fa credere nella parola e attraverso la parola che tu decreti puoi spostare le montagne, puoi superare i muri, puoi affrontare i giganti, puoi parlare a tutto ciò che deve essere guarito, liberato e ciò avviene perché i demoni si sottomettono. Ma se tu dentro di te non hai questo tipo di fede che ti potenzia, questo, questo tipo di fede che ti, fa, ti permette di avere comunione intima con Gesù e ti permette di superare ogni dubbio, ogni perplessità, ogni incredulità, ogni fallimento umano, tu ottieni perché noi abbiamo l'esempio di dando Samuele perché non ha lasciato nessuna parola a vuoto ha dato compimento, l'ha annunciata il Signore gli dava quella parola e lui la lanciava l'annunciava per la salvezza, per la guarigione, per la liberazione per, per edificare, per distruggere, per demolire, per innalzare per tutto quello che era necessario abbiamo un grande esempio che Mosè Mosè con la parola ha diviso le acque. Elia con la parola ha comandato i cieli di chiudersi per tre giorni. Gio Giosuè, prima di Elia, Giosuè ha fermato il sole. Perché lui aveva bisogno ancora per sconvigere i nemici, quindi aveva bisogno di questa luce, o no? Correggetemi se sbaglio. Ha comandato ed è successo. Dio ci ha fatto come loro, noi non siamo diversi da loro specialmente perché siamo stati chiamati, l'uomo del mondo non è uguale a questi uomini ma noi che siamo stati chiamati alla fede e a fare un cammino di conversione giorno dopo giorno e a nutrirci della sua parola noi possiamo essere come lui, come loro, noi possiamo decretare con la bocca annunciare, parlare, dichiarare con la bocca e i demoni si sottomettono e tutto ciò che è di scorretto o di malato o di imperfetto ritornerà ad essere come era in principio sano, guarito, liberato e via discorrendo. dobbiamo credere io posso annunciare ma i demoni si sottomettono a te e lasciano libera o libero quella creatura o quella situazione perché tu credi, perché vedono che tu credi. Ma se tu sei vacillante e non la parola, io decreto, io dichiaro che però dentro di te sei vuoto, non hai questa fede piena, i demoni non si sottomettono. Non, non lasciano, non lasciano la presa e Dio non ascolta, non ti ascolta perché tu non stai dichiarando la parola con convinzione, tu non stai dichiarando la parola perché ci credi, tu la stai dichiarando perché l'hai imparata a memoria, no, il Signore non ti illudere, il Signore non ti ascolta, non ti può ascoltare. Quindi oggi il Signore ci chiama ad essere maturi, dobbiamo crescere, dobbiamo avere una fede piena, non è importanza, ve l'ho detto tempo fa, non è importanza la, la quantità della fede, è importante la qualità della fede. Questa fede deve essere piena, non ci devono essere buchi, aperture, lesioni, questa fede deve essere piena. Piena. Ci avete presente la pasta del pane? Quando imbastate il pane? O anche, anche quando lavorate il, la plastilina? Quando fate una palla, una cosa, cercate di cerchiamo di, eh, di riempire tutti i vuoti. Non ci deve, cioè, La palla deve essere liscia, il pane deve essere liscio. Eh, quello che stiamo... Creando con la plastilina deve essere liscio, non ci devono essere crepe, quindi immaginate la fede come la, questa palla liscia e piena, quindi la nostra fede deve essere piena, solo così io posso sgridare i demoni e i demoni se ne vanno, io posso dire io decreto che la mia vita oggi cambia e la mia vita cambia cambierà, cambia, cambia nello stesso momento in cui io lo dico perché? perché sto credendo e Dio mi sta ascoltando Dio sta vedendo nel mio cuore che il mio cuore è fermo, e convinto. ok? siete stanchi? quindi il Signore oggi ci dice di prendere autorità. Attraverso la fede noi possiamo avere autorità. L'autorità non è comando, non è imperiosità. L'autorità è la convinzione che quando tu dici Dio fa. La convinzione che tutto dipende da Dio, non da te. Da te dipende solo la convinzione di essere veramente in Cristo e di sapere che tu, tutto ciò che chiedi al Signore, il Signore lo fa. Perché tu stai credendo e Dio, siccome è un Dio d'amore, ti favorisce. Potrei decretare nel nome di Gesù vedere i risultati che videro Mosè, Gesù, Elia, Eliseo perché la tua parola diventa parola di un re perché la parola del re è potente e chi gli può dire che fai? questo lo leggiamo in Ecclesiaste 8.4 la semplice frase di un re diventa legge quindi la parola decretata da te diventa azione opera e movimento Dobbiamo credere in questo, perché altrimenti Dio non si muove e i diavoli rimangono sempre accanto a te a tormentarti la vita. Prendi autorità nel nome di Gesù e parla, dichiara, decreta, proclama, ma non parlare mai a vanvera rimani riservata riservato tranquillo pensa prima di parlare affinché ogni parola venga presa sul serio da te e da chi ti ascolta perché se tu non sei serio e non sei convinto di quello che dici chi ti ascolta lo vede lo capisce o anche se non lo capisce perché ti vede invervorato perché tu hai una dialettica hai un modo di parlare che è coinvolgente ma se gli altri capiscono e, e gli altri non lo capiscono questo perché vengono invarinati da tutto questo tu parlare ma nello spirito lo stesso non ricevono niente perché la parola che dici non è potenza non è una potenza di fuoco che sta penetrando nella tua anima e che ti sta convincendo, sta convincendo il tuo cuore. Ma è una semplice parola d'uomo. Ma tu invece prendi potenza, il Signore ti dice di prendere autorità, prendi potenza nel Suo nome, nella Sua parola. Ogni parola di Dio, quindi parola venga, affinché ogni parola venga presa sul serio da te e da chi ti ascolta. Perché se tu ci credi, se tu credi stessa la parola tu la trasmetti già creduta tu, tu già la dai immaginata da parola digerita, <ride> ok metabolizzata mm. quindi ogni parola di dio porta autorità autorità come lui come il padre ha usato autorità nel pronunciare la parola e ha creato i cieli, la terra, i mari, i fiumi, gli animali e via discorrendo, poi alla fine eh, gli uomini, i due uomini che lo hanno tradito e noi, noi spesso e volentieri lo tradiamo. Quindi Dio come Dio noi dobbiamo usare la sua parola per... I miracoli per i portenti, per i prodigi, per le guarigioni, per le liberazioni, per le risoluzioni, per le risposte. Noi dobbiamo usare la sua parola, dobbiamo annunciare la parola, dobbiamo dichiarare, decretare e dobbiamo usare autorità. Abbiamo detto l'autorità ci viene dalla fede piena. Crediamo nella parola perché quando l'annunceremo essa farà l'opera per la quale è stata inviata. Il dono di fede, quindi non che non parliamo più di semplice fede, io certe volte veramente quando, quando sento io fede, io fede, io fede, io rimango così, perché quando c'è questa presunzione tu non puoi eh, rincalzare perché non lo capirebbero io ho fede, ma fede in chi? in te stessa nell'uomo nel mondo fede in chi? in Gesù che non lo conosci la fede abbiamo detto viene dall'udire e l'udire che cos'è? io sento la parola e cresco nella parola e la mia fede si fortifica, giusto? quindi il dono di fede ti permette di ricevere potenza e autorità in ciò che annunci se dipendi dal re dei re ma se sei per i fatti tuoi non ti illudere non otterrai potenza non riceverai potenza e non darai potenza perché sei per i fatti tuoi tu hai una fede per i fatti tuoi, una fede astratta, puoi decretare, puoi barare le parole a memoria, le puoi dire, puoi anche abbagliare popoli perché la gente magari ti potrebbe anche seguire ma non succederà niente nelle persone, non succederà niente dentro di loro. Cioè la fede che opera prodigi, miracoli, che compie miracoli, la fede che compie portenti, liberazione, guarigioni è la fede che dipende da Dio tu devi dipendere da Dio tu devi ubbidire a Dio ma come io opero per ma io non ti conosco ti può dire un giorno il Signore io opero per conto di chi? di Dio ma io non ti... se il suo Signore ti dice non ti conosco stai attenta stai attento io devo operare e devo intanto conoscere la sua parola Devo crescere nella sua parola, certo che oggi riflettevo anche sul re. E, cioè, passare un sacco di anni, 75 anni, 76 anni ha. Ah, eh, eh. eh. Quindi, vedete quanti anni sono passati. Ma che fate? Ci doveva morire prima la regina, no, per carità. cioè Ognuno di noi ha un debbo stabilito, punto. Però dico, vedete quando ha dovuto maturare, vuol dire che era questo il lasso di tempo per la sua maturità. Quindi, quando noi aspettiamo determinate cose è perché il Signore vuole che noi cresciamo perché no lui vuole portarci a questo livello lui vuole liberarci dal livello di terra a terra, il primo gradino perché noi che facciamo? un gradino, vabbè, ora mi riposare che è già un gradino ma basta no poi il pastore ci sprona, capisci? no, ma io leggere, no, io studiare e rimani su quel gradino e ci, e ci rimarrai per tanti anni se tu non ti decidi di salire tutti i gradini che ci sono davanti a te perché salendo i gradini sali di, cioè, aumenti aumenti di autorità aumenti di conoscenza aumenti di sapienza aumenti di saggezza e di conseguenza hai la fede dettata dall'autorità in Cristo e questo è un discorso che già abbiamo detto se le tue parole sono prive di potenza dal padre i demoni non obbediscono quindi se non ci viene data la potenza dal padre e la potenza, l'autorità com come ce l'hai l'abbiamo detto in sapienza in conoscenza, in ubbidienza in umiltà in relazione vera con Dio quindi se le tue parole sono prive di potenza dal padre i demoni non obbediscono alle tue istruzioni i re governano per mezzo di decreti se i tuoi decreti non portano a nulla sappi che la tua parola non ha il potere divino di provocare l'adempimento del comando Dio è la fonte che dà il potere alle parole che pronunci cioè se io dipendo da Dio e annuncio la parola con convinzione perché sono unita al mio padre so che nel momento in cui io dico è Dio che dice, proclama la parola io so che la parola dipende da Dio non dipende più da me ma se la, se la proclamo io e so perché io decreto e sono convinta che in questo decreto sono io che attuo quello che deve essere attuato stai pur certo, stai pur certo che il decreto tu puoi vivere di decreti, ma decreti inutili, che non ti porteranno a nulla. Il decreto si deve attuare nel momento in cui tu hai potenza, tu ricevi potenza dall'alto, nel momento in cui tu hai la fede che smuove le montagne, quella fede piena quella fede che ti permette di avere autorità di comandare alla malattia di andarsene di comandare ai demoni di andarsene e di essere nel favore di Dio nel favore divino per cedere ok questo discorso è chiaro sono cose vecchie però che il Signore ce li vuole rispolverare per togliere la pula affinché dentro di noi ci sia il grano maturo perché noi siamo chiamati oggi ad essere maturi in tutto e la maffa nera è di sentirci piccoli perché il nasconderci lo sai che cos'è? non è timidezza, è presunzione, decretenaggine il Signore, tu, il Signore ti ha chiamato ad essere luce ad essere, a venire, a venire nella luce, a vivere nella luce, ad essere luce, a portare luce, a fare luce, a illuminare le stanze, perché una. Il cioè, sotto il moggio la luce non si vede. Gli altri non possono innamorarsi di Gesù se tu non vieni alla luce, se tu non sfoleri tutto ciò che il Signore ti ha dato. Vieni alla luce, sii luce e parla alla luce, nella luce, nel nome di Gesù e ottieni, fai, farai. Sto finendo penso, sì. <ride> se i decreti non portano a nulla sappi che la tua parola non ha il potere divino di provocare l'adempimento del comando Dio è la fonte che dà il potere alle parole che pronunci se tu pensi che è Dio stai pronunciando perché Dio ti ha messo quelle parole e non sono parole imparate a memoria stai pur certo che se quella parola si adempirà quella parola farà cioè ieri per esempio è successo con sé, ieri stamattina mi ricordo che lui ha pregato una cosa mi ricordo cosa il pastore ha pregato per una cosa poi cioè il Signore poi mi ha dato la parola che era conferma a quella cosa che lui, per la quale lui ha pregato cioè vedete quindi lui ha pregato ha annunciato quella parola mediante lo Spirito Santo non era una cosa imbarata a memoria che molti decretano annunciando la parola a memoria, ma il cuore rimane vuoto e una volta che va a vuoto questa parola, gli altri non ricevono. Quindi per ottenere questo potere cresci nel Signore e non ti allontanare mai da Lui riempi il cuore con le sue parole e sii pieno di spirito santo adoralo sempre dichiarando il Vangelo annunciando il Vangelo ora tu devi fare sempre io devo fare sempre tutto quello che Dio mi dice di fare non quello che io voglio fare, o tu vuoi fare, o quello che ti, ti piace di più fare, o quello che tu hai deciso di fare, è quello che Dio ti dice di fare. Il Signore, Gesù, ci ha riuniti, ha decretato questo giorno per noi. Ubbidendo a Lui, osservando questo giorno, e sendendoci corpo di Cristo insieme e formando questa chiesa già noi abbiamo adempito la sua parola quando il Signore ci dice andate, fate, organizzate, dite e questo noi lo facciamo, noi già siamo in accordo con Dio e Dio opererà insieme a noi, attraverso di noi insieme a noi non siamo capaci noi mettiamo il nostro essere sì il nostro fisico la nostra prontezza e il nostro scatto ma è Dio che opera è Dio che fa ok quindi ma se tu se noi qua diciamo no questa cosa io non la voglio fare no questa cosa non la posso fare no questo discorso non mi piace, a questa cosa non ci credo. Io quando obietto, intanto si crea divisione, io creo una lesione e quella lesione non mi porta ad essere in, in accordo vero con il Signore. Io sono in accordo con me stesso, con le mie teorie, con le mie fantasie o con Satana. State attenti. Quindi... Dal momento in cui noi adempiamo ai, su ai Suoi comandi, noi possiamo stare tranquilli di, essere, di avere il Suo favore divino. Si devono preoccupare chi? Tutti coloro che non, non adempiono al Suo volere divino e che lo servono secondo le loro voglie. Perché ci sono molti che servono il Signore secondo le proprie voglie, secondo le proprie fantasie, le proprie logiche e le proprie follie. Ma per noi non è così, grazie a Dio. Dio ci ha tenuti coesi, Dio ci ha tenuti fermi. Noi abbiamo potuto avere questa chiesa perché? Perché siamo stati fermi e abbiamo permesso che l'opera di Dio venisse fuori e andasse avanti o no? adoralo sempre dichiarando l'Evangelo non usare mai la tua bocca per scopi malvagi, decreta desideri di benevolenza sugli uomini ma noi non lo, non lo dobbiamo decretare con la bocca lo dobbiamo decretare con la bocca ma questa parola deve provenire dal cuore il cuore unito a Gesù è inutile che io dico l'ore ti benedico e nel mio cuore ho invece odio, rancore non ha senso, l'uomo può vedere che io sono una santa, ma Dio vede il mio cuore che sono lucifero, cioè comportandomi in questo modo. Cerchiamo di capire bene il discorso, quindi non usare mai la tua bocca per scopi malvagi, decreta desideri di benevolenza sugli uomini, veramente abbi compassione e decreta desideri il bene per gli altri che sono stati nemici non sono stati di importanza però tu decreta con tutto il cuore con l'amore tutto quello che il Signore vuole che tu decreti di bene sulle situazioni sulle circostanze e sui demoni decreta l'allontanamento da ogni uomo che si allontanano da ogni uomo che, sono attorno, che, che il Signore ti ha fatto conoscere e che decreta anche l'allontanamento da situazioni e circostanze e Dio opererà perché se tu hai questa fede piena Dio opererà opererà e costringerà i demoni ad ubbidirti rifiuta di farti controllare da Satana dai suoi agenti e degli eventi della vita risolvi di prendere il controllo oggi stesso riprenditi questo controllo Riprenditi la tua vita. Non permettere che tu sia controllata dai demoni, ma permetti che tu sei invece protetta dal sangue di Gesù e dallo Spirito Santo. Questo devi veramente dichiarare su te stessa, su te stesso, affinché il nemico non può nulla contro di te. Non può nulla contro di te. Tu procederai a, a testa alta come figlio di Dio e secondo il favore di Dio. Amen. Oggi Facebook mi ha portato avanti un che ho messo su, sullo Stato, sul mio Stato Facebook. Questa, questo post che ha fatto il pastore tempo fa, non so quando sa, un anno fa forse. Il vuoto dentro di noi è infinito ed incolmabile. Fino a quanto non entra nella nostra vita l'infinito che è Gesù? C'è una frase molto bella, molto profonda, bellissima. Mi ha commossa e infatti me la sono scaricata. Dico veramente, deve entrare dentro di noi pienamente l'infinito Gesù. Solo così noi possiamo avere questa, questa pienezza dentro di noi. Amen? Signore Padre della Vita, nel nome di Gesù, io ti ringrazio per questa tua pienezza oggi. Ti ringrazio per questa parola che tu hai annunciato. Ti ringrazio per come tu vuoi veramente portarci avanti, per come tu vuoi farci crescere. Noi vogliamo veramente riflettere su questa parola e crescere. Da oggi in poi vogliamo veramente, Signore, permettere allo Spirito Santo di farci crescere di portarci avanti di creare in noi questa fede piena viene a ungerci Spirito Santo fa scendere l'autunzione su tutti noi perché noi vogliamo avere questa fede piena e vogliamo camminare con l'autorità di questa fede piena aiutaci Signore Aiutaci Spirito Santo, tu che sei aiuto convenevole, vieni in aiuto alle nostre difficoltà, vieni in aiuto alle nostre debolezze, vieni Signore vieni vieni con potenza dentro di noi crea, ricrea, rinnova, rimuovi vieni Signore togli tutto quello che non va e metti quello che va fai crescere quello che deve essere, deve crescere per la gloria di Dio per l'avanzamento del suo regno per l'innalzamento del suo Vangelo vieni Spirito Santo vieni vieni Signore vieni aiutaci ad avere compassione aiutaci a parlare con autorità Aiutaci a con, veramente a portare convinzioni a coloro che ci ascoltano, aiutaci a portare risoluzioni secondo la parola a coloro a coloro i quali ci ascoltano, dacci l'audacia di essere pronti, scattanti nel Vangelo, nel nome di Gesù. Vieni Signore, vieni Spirito Santo, ungici, ungici potentemente nel nome glorioso di Gesù, nel nome santo di Gesù. Io voglio ringraziarti, voglio benedirti, voglio esaltarti perché tu sei grande, glorioso, immenso. Grazie, Signore, per questo che ci hai dato. Grazie, Signore, per come tu ci farai avanzare spiritamente per la tua gloria. Grazie, Signore, a te la lode, a te la gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Grazie Gesù. Amen.